Aida Jespica furiosa al grande fratello Vip dopo la nomination. Aida Jespica si arrabbia per essere stata nominata al GF Vip. Ogni puntata del serale del Grande Fratello vi preserva tante sorprese e colpi di scena, da sempre, i concorrenti in gara devono decidere chi mandare al televoto. È tempo di nominati dice Ilari Blasi e comunica la penalità per coloro che si sono schierati a inizio puntata dalla parte della pallavolista Veronica Angeloni, eliminata con il 51 dei voti contro Geremias Rodriguez. Dal risultato del televoto Lampo, aperto nel corso della puntata, per fare decretare al pubblico da casa i preferiti della settimana, è emerso che Aida Espica, Carmen Russo, Corinne Cleri, Luca Onestini, Lorenzo Flaherty e Raffaello Tonon sono i VIP meno votati. Aida Espica non ha apprezzato la nomination palese ricevuta da Lorenzo, se il ciclista Ignazio Moser critica il meccanismo del televoto dei preferiti, perché considerata come un obbligo a nominare persone senza nessuna motivazione, Aida Espica è furiosa e scoppia a piangere, non ha digerito la motivazione vis-à-vis -vis di flaerti che tra ripetuti dai e un capisci a me cerca di arrampicarsi sugli specchi, nonostante voglia esprimere solidarietà alla showgirl. Aida Jespica al televoto contro Carmen, chi vincerà?. La showgirl Aida Jespica ha preso veramente male nel sentire il suo nome uscire dalla bocca di Lorenzo Flaherty nel corso delle nomination palese, tutti amici, ma poi è, eh, commenta così Aida al termine della puntata serale del GF VIP. La showgirl viene consolata da Giulia De Lellis, ora lo sai, la prossima volta toccherà a te fare un nome. In qualche modo, anche questa sera i VIP sono stati costretti a votare i meno preferiti scelti dal pubblico da casa, attraverso un televoto lampo aperto durante la diretta su Canale 5. Luca Onestini ha nominato Carmen Russo con cui non ha instaurato nessun rapporto, mentre Aida ha nominato per esclusione Corinne, Carmen e Raffaello hanno fatto il nome di Aida mentre la Russo riceve altri voti da Daniele, Cecilia e Jeremias. Le nomination di Savis sono toccate a Giulia che ha nominato Raffaello, mentre Lorenzo, Corinne e Tonon hanno nominato Aida. Mentre Ivana ha puntato il dito contro Carmen. Momento di crisi quello avuto da Aida Espica, la quale ha cercato spiegazioni tra i suoi compagni per capire da chi avessi ricevuto le nomination, oltre quelle palesi di Tonone Flaherty. La nomination di quest'ultimo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo tutti i momenti condivisi, la nominata senza capire la reale motivazione. Chi rimarrà all'interno della casa del GFB lunedì prossimo?.